Da Tokyo, risultati e programma. Il Japan Women's Open tennis accoglie il circuito femminile dopo le due settimane a Flushing Meadows. Un cast interessante, giocatrici in cerca di rilancio. Cristina Mladenovic Presente grazie ad una VID card, deve cancellare una deficitaria porzione sul cemento. Gioca sul campo N.1, al termine del confronto tra la serba Krunic e Khimikodate. 4 eliminazioni al primo turno per la Transalpina, una sequenza da cancellare. Trova la FET, reduce da 3 turni di qualificazione. Apre il programma il match tra Ozaki e Linette, da seguire il derby nipponico tra Nara e Osaka. Terzo turno per entrambe a New York, prestigiosa affermazione, per la Osaka, con la Kerber. Nel cammino della Nara, il sigillo con la Kuznetsova, 2T. Un precedente, a Birmingham nel 2016. Sul campo n.3. L'Anscial incrocia la racchetta con la Kovinik, proveniente dalle qualificazioni, altro derby giapponese, protagoniste in questo caso Kato e Ibino. Completano il quadro Stosure e Sorribe Stormo. L'australiana è la quinta testa di serie, ma non scende in campo dal Roland Garros. Due incontri in archivio, a Madrid, nelle ultime due stagioni, dominio di Sam. Sul 4, infine, la Putin Tseva attende la Ying la Dias si oppone alla DOI. Schuizhang, secondo forza al via, fuori al terzo turno con la Pliskova nel quarto slam dell'anno, osserva l'olandese Ogin Camp. Court 1 Start 1-2.00 Am Risa Ozacchi, il lunga PN, WS Magdalinette, Paul. Quiruminara, Ilunga PN, WS, 6, Naomi Osaka, Ilunga PN, Not Before 32.00 PM alexandra Krunik, SRB, WS, WC, Kimiko Date, Ilunga PN, 1, WC, Kristina Mladenovic, Fra, WS, Q, Jana Fett, Croc. Court 3 Start 11 2.00 Am Cristina Mciale, USA, WS, Q, Danka Kovinik, Mne, Q, Miucato, Ilunga PN, WS Nauibino, Ilunga PN, 5, Samantha Stosur, AUS, WS Sara Sorribe Stormo, ESP. Kurt 4 Start 11 2.00 8 Iulia Putin Tseva Kans WS Duan CHN Q Zarina Dias Kans WS Misaki Doi Ilunga PN Riquello Genkamp Ned WS 2 Zhang Shui CHN I risultati di ieri